Vediamo il comportamento del circuito RL parallelo al variare della frequenza. Abbiamo che eh, l'impedenza del parallelo ha un'espressione che se calcoliamo eh, i termini reale e immaginario ha questa, eh, questa forma. Se trasformiamo in modulo e fase troviamo un'espressione un del modulo data da questa espressione rxl diviso radice quadrata r quadro più XL al quadrato è una fase, un angolo caratteristico dato dall'arco tangente di r fratto x con l. Cerchiamo di capire l'andamento al variare della frequenza del modulo e della fase dell'impedenza. Quindi rappresentiamo il circuito rl parallelo generico, quindi lo isoliamo disegniamo nei suoi due componenti RL e andiamo a vedere il suo comportamento in quattro condizioni di funzionamento caratteristiche una frequenza uguale a 0 in cui la resistenza ovviamente non dipende dalla frequenza rimane il proprio valore l'induttanza, la cui riattanza a frequenza 0 uguale a 0 quindi la rappresentiamo con un cortocircuito di impedenza 0 quindi in queste condizioni è chiaro che il parallelo si comporta complessivamente come un cortocircuito di tipo induttivo in cui tutta la corrente eh, che arriva al ramo parallelo poi nel al circuito parallelo scorrerà nel, nel ramo induttivo quello che presenta l'impedenza uguale a zero mentre 0 sarà la corrente nel, nel ramo resistivo quindi il comportamento sarà prettamente eh, eh, puramente di tipo eh, induttivo quindi la tensione i capi della la corrente voglio dire che scorre nella resistenza sarà uguale a 0. in generale a frequenza piccola avremo la resistenza che mantiene il proprio valore e la riattanza che sarà comunque di un valore basso relativamente diciamo al fatto che la frequenza è piccola quindi indichiamolo anche graficamente con un piccolo bipolo. Al crescere della frequenza, invece, la reattanza eh, induttiva aumenterà di valore proporzionalmente alla frequenza. Quindi al crescere della frequenza otterremo una grande reattanza induttiva. La rappresentiamo graficamente come un bipolo grande, cosa che ovviamente non ha molto senso in, un, in una rappresentazione schematica, ma qua ci aiuta a capire il fenomeno. All'aumentare della frequenza con una frequenza che tende all'infinito, eh, la reattanza dell'induttanza tenderà al valore infinito e quindi a comportarsi l'induttore eh, come un circuito aperto. La resistenza mantiene il suo valore, la reattanza diventa infinita, tutta la corrente che arriva al parallelo andrà ad attraversare il ramo resistivo r mentre nel ramo induttivo la corrente sarà ovviamente 0 visto che la reattanza si comporta come un circuito aperto quindi in queste condizioni di funzionamento il parallelo diventa eh, di tipo esclusivamente resistivo Adesso andiamo a rappresentare l'andamento del modulo e della fase dell'impedenza al variare della frequenza. Questa è l'espressione del modulo, la rappresentiamo sul diagramma in ordinate, mentre in ascisse indichiamo la frequenza, in ordinate il modulo dell'impedenza. Questo abbiamo visto che a frequenza 0 sarà uguale a 0 il modulo dell'impedenza e all'aumentare della frequenza, frequenza tende a eh, annullarsi la componente reattiva e ad assumere un valore eh, dell'impedenza pari alla sola componente resistiva R, quindi il modulo dell'impedenza parte dal valore 0 e aumenta fino a tendere al valore R all'aumentare della frequenza. La fase, al variare di Z della frequenza, la rappresentiamo su un altro diagramma, in ascisse la frequenza in ordinata e la fase dell'impedenza RL parallelo, avremo che a frequenza 0 abbiamo visto che tutta la corrente scorre nel ramo di tipo induttivo, quindi la fase corrispondente sarà eh, quella relativa a un'induttanza pura, anche se di valore 0, quindi la fase Assume il valore 90 gradi, mentre all'aumentare della frequenza il, il parallelo tende a, ad assumere eh, la, le sembianze di una resistenza pura e quindi anche la fase tende al valore 0. Quindi nel circuito abbiamo che la fase a frequenza 0 sarà 90 all'aumentare della frequenza la fase, l'angolo caratteristico dell'impedenza, tende a ridursi fino al valore 0.